Ciao, se vuoi aiutare il canale a crescere e migliorare il nostro servizio puoi cliccare sul link che trovi in descrizione dei video caricati. Basta una piccola donazione, anche solo un caffè. Grazie e buona visione. Carissimi, eh, stiamo continuando il nostro percorso su Gesù Maestro di Israele nel capitolo 12 del Vangelo di Luca. Eh, intanto vi saluto, vi ringrazio per la vostra cortese attenzione, se non l'avete ancora fatto potete farlo e eh, potete iscrivervi attivando la campanella. Qui, grigia sotto vibrata, così avrete sempre le nostre novità. Il capitolo 12: dicevo: è un capitolo molto vasto e molto, e molto composito. Il capitolo 12 del Vangelo di Luca, eh, noi stiamo per affrontare le alacotte, diciamo le, le, le più significative, perché se no dovremmo fare tutti il commento di Luca, non abbiamo lo spazio e neanche il tempo, e non vogliamo abusare della vostra cortese. cortese attenzione. E iniziamo dal versetto 22, dal versetto 22 in poi noi vediamo che eh, il, il capitolo 12 ci porta innanzitutto in quello che viene definito come dialogo eh, ai suoi discepoli, ai suoi discepoli più stretti dell'epoca, quelli che vengono definiti di la fiducia nella provvidenza, poi si passa a un tema, un tema escatologico prima Prettamente scatologico sulla vigilanza e poi si va avanti con, con altre raccomandazioni. Cambiano, alla fine del capitolo 12 del Vangelo di Luca, cambiano anche i, i protagonisti, eh, gli astanti, cambiano eh, tutti quelli che, diciamo, in quel periodo, in quel momento, ascoltavano il Signore. Quindi, prima sono i discepoli, poi quelli più stretti e poi alla fine questi no? Questi, eh, questi personaggi, questa folla, noi, in genere noi la traduciamo così, in realtà sono i Benonim, quelli che sono sempre nella via di mezzo, non sono completamente dei Rashim, ma non sono neanche completamente dei Tzadikim. Diciamo che possiamo rientrare ancora, se fosse oggi, anche noi in questa categoria, anche se è limitato ovviamente, tecnicamente almeno per quanto riguarda il linguaggio, ai figli di Israele. Bene, ehm, proviamo a vedere alcune significative avakot, almeno un paio, eh, faremo, non possiamo fare un video lunghissimo, il resto lo vedrete nelle prossime puntate, Dio piacendo. E, disse ai suoi discepoli, questo è molto importante, cioè eh, Yeshua Amar questi suoi talmidim, questi suoi talmidim, io vi dico non datevi pensiero per la vostra vita, io uso la traduzione della vecchia traduzione della CEI, poi è chiaro che nelle terminologie precise possiamo anche fare un minimo anche di riferimento esegetico ai testi, ai testi greci, non datevi pensiero per la vostra vita, di quello che mangerete, né di quello che, ehm, né per il vostro corpo, come lo vestirete, il vostro corpo chiaramente è in ebraico ehm, non è che si possa parlare del vostro corpo, l'uomo è guf, l'uomo è corpo, eh, quindi riechegge molto no? la mentalità, la mentalità dualista, la mentalità greca, la mentalità che noi ben conosciamo, diciamo di taglio medio, medio platonico, di taglio medio platonico, quindi non datevi pensiero, ecco, per, il, per il corpo anche per come vestirete, la vita vale più del cibo, il corpo più del vestito. Ecco, mi fermo qui un attimo. La Possiamo dire la preoccupazione di Ravi Yeshua non è tanto finalizzata al fatto del vestire o del mangiare o d'altro. Quella che noi, per noi è una sicurezza di vita. No, il Signore dà un comando di non darsi pensiero per la vita, il problema è il pensiero, darsi pensiero, non è che uno non si debba preoccupare della propria vita, ma è il, il, il problema, sembra, è una distinzione sottile, ma credo che vada rimarcata nel procedere tipico di questo genere letterario che Gesù usa, eh, il problema è il pensiero, essere ehm, col chiodo fisso noi potremmo dire, potremmo dire cioè solleciti sempre a, mh, a quietare il pensiero. Non è tanto il pensiero per, è proprio, proprio il problema di pensiero, perché preoccuparsi per le cose quotidiane non è sbagliato. Però Gesù ha i suoi per una missione più grande, per rendere a loro, diciamola, quella che viene definita la dinamica di libertà, Funzionale a una missione vuole che su alcuni aspetti pratici non abbiano il pensiero. Quindi, quello che noi pensiamo diciamo, le, le energie non su pare tutte le energie no? a questo perché perché dice guardate voi stessi, ed è un comando, eh, non è un consiglio. Guardate i cordi: non seminano, non mietono, non hanno ripostiglio né granaio, e Dio li nutre. Perché il corvo? Il corvo, sapete, anche nel racconto genesiaco non è proprio il massimo. Molto più la colomba avrebbe potuto usare. Perché il corvo? Perché il corvo nella cultura ebraica è il classico animale che vive solo ed esclusivamente alla mh, imputabile esistenza, alla creazione e all'atto conservativo di Dio. Pensate alla formica non avrebbe mai potuto prendere esempio la formica, perché la formica vive tutta la sua vita in funzione di accaparrare, lavorare e non essere mai in defaianza rispetto alla cicala, noi diremmo, no? andando alle favole greche, alle favole di Ropo, no? eccetera. Comunque della nostra cultura. No, il corpo è proprio l'animale l'abbiamo visto, ripeto, anche con Noach nel, nel capitolo 9 di Noach, ma, ecco è un animale che proprio vive se non dico per espedienti però vive proprio per quella mentalità per gratuità totale da parte di Dio così come peraltro il comando è anche di guardare di guardare e voi volete più degli uccelli chiaramente anche di guardare i gigli il giglio è il fiore che nella cultura ebraica eh, i shoshanim no? sono i più belli quelli che con proprio con il loro modo di, di, di, di, di, di con la loro fat, fattezza no? richiamano proprio lo strascico del re nemmeno un re ha dei colori così belli così sgargianti così eh, completi eppure che fine fanno questi gigli che servono a rendere bello il paesaggio i prati eccetera anche loro, anche loro eh, vivono in una dimensione su supernaturale potremmo dire e non c'è nemmeno un re della terra nemmeno un uomo con... parlo di salomone perché salomone è sempre considerato il campione dell'opulenza il campione della saggezza eh, se leggiamo che ne so il coelet o comunque i testi attribuiti a lui anche se non è lui il redattore, ultimo, ma sempre l'autor di provenienza, eh, Salomone ha, ha avuto tutto nella vita. Quindi il classico ragionamento calva Homer ha maggior ragione, quello che per noi è il ragionamento a forziori: se Dio dà cibo gratuito, completo sostentamento ai corvi, e riveste il mondo con lo splendore dei gigli e di tanti altri fiori, ovviamente, ha maggior ragione provvederà per le sue creature umane, fatte su immagine e somiglianza. E questo è un ragionamento tipicamente rabbinico, tipicamente della cultura eh, rabbinica, ma soprattutto, soprattutto il modo di esporre questa halakha è tipicamente rabbinico. Gesù dice, facendo sempre, ecco questo è molto importante, facendo fare sempre riferimento alla, alla vista, alla percezione del mondo reale, alla concretezza, Tant'è che spesso viene definito l'ebraismo la religione della, ma della materialità, della materia, no? più che dello spirito. Che non è vero perché tutte e due, ma lasciamo stare. Tante volte l'ebraismo è stato, e il cristianesimo anche delle origini, è stato così bollato come qualcosa di estremamente pragmatico. E Gesù, d'altra parte, qual è la di Gesù? L'arca di Gesù dice questa: dice così: se dunque Dio veste l'erba del campo, o gente di poca fede, non cercate perciò che cosa mangerete, berrete, non state l'animo in ansia, con l'animo in ansia, questo è importante, come ho detto, detto all'inizio, non datevi pensiero, non siate in ansia, non dice di non preoccuparsi delle cose che... dice di non stare in ansia, perché per, con, per la sua grazia, con la, la sua grazia, attraverso la sua grazia, direttamente o indirettamente, Dio ha sempre provveduto alle sue creature quando altre creature umane fanno impossibile perché altre creature umane stesse vivano di fame e di stenti e di ingiustizia. Ma quello è un altro capitolo, un altro discorso, un'altra avacà. Di tutte queste cose voi si preoccupano le genti del mondo, si preoccupano quindi i pagani, definiti proprio gente del mondo, della mondanità, non del mondo creato, eh? il mondo creato è sano, buono, giusto, lo fa, lo fa Dio, ma la mondanità, ehm, tutta questa ansietà è tipica del paganesimo tipica del paganesimo. e la, la la domanda ecco qui è proprio un vero proprio una domanda che noi facciamo ma è una, un comando che lui ci dà dice cercate piuttosto il regno di Dio attenzione regno di Dio e queste cose vi saranno date in sopraggiunta il regno di Dio non lo possiamo identificare con il regno dei cieli sono due cose completamente diverse il regno di Dio è l'irruzione nell'Olam Abba, ne, scusate, nell'Olam Azè dell'Olam Abba, cioè in questo mondo, in questo mondo, dell'altro mondo, di questo eone dall'altro eone. E quindi vuole discepoli che siano in tensione per l'arrivo del regno di Dio pur vivendo nella, nella, nella quotidianità dell'Olam Azè. La L'Amazè è questo Olam, questo, questo, questo mondo, questo, questo tempo, si può anche tradurre tempo, mondo, tempo, Cholam è, è vasto come, come significato e polisemantico. Perché dico questo? Perché il Regno di Dio immediatamente dopo va ad aprire la prospettiva del, eh, della, malcutà, della malcutà di Hashem, diverso dal regno dei cieli, il regno dei cieli è l'accettazione del regno, il gioco del regno, quindi fare le misvoti, tefili, mettersi i tefilim, fare tutte le barakot quando vanno fatte e fare tutte le, le, le tefilol quando vanno fatte, quindi shakrit, mecha, arvit, su questo non c'è alcun dubbio, compresa la professione di fede, che per gli ebrei, lo Shema, per noi, è la pietruzza bianca del simbolo niceno costantinopolitano, abbiamo detto più volte, ma il discorso del regno di Dio, cioè sulla terra è Dio che comanda, è qui apre subito immediatamente all'Arahot, che vedremo la prossima volta a Dio piacendo, e cioè quello che fa fronte dal versetto 35 in poi sulla vigilanza. E quindi non temere piccolo gregge, non temere piccolo gregge. Finisce così, non temere piccolo gregge. E poi dice perché al padre vostro è piaciuto darvi il suo regno. Qualcosa di futuro è già in atto per i, i suoi palmidimi, per i suoi discepoli. Dico questo perché alla fine del capitolo 12, nella, nella seconda parte, per non dire la terza parte, vediamo che Gesù non parla più con questi. Sta parlando, parlerà del versetto 54 in poi, con le folle, Ochlon, gli Amme ares. Qui no, qui sono proprio i suoi. Infatti dopo nella vigilanza, Pietro parlerà, eccetera, e farà domande, ve lo pronuncio ecco che allora dice per questo regno di Dio che deve trovarli ben pronti perché attraverso il gioco del regno dei cieli eh, subito dice eh, e lo vedremo la prossima volta ehm, eh, vendete ciò che avete, dateli nelle fate fatevi borse che non invecchino, il tesoro indistinguibile nei cieli eccetera eccetera quindi tutto questo lo vedremo la prossima volta perché questo è funzionale ai suoi, ai dodici e, e a quelli che sono un po' gli intimi allora Pietro Giacomo e Giovanni, i Haverim, poi ci sono gli altri, gli altri 9 12, poi c'è una schiera di discepoli che può arrivare, l'Apostolo Paolo diceva, fino a 500 che lo videro vivo e risorto e altri definiti comunque discepoli, eh, i 72 discepoli che mandò nelle famose 36 città, a due a due e altre, e altre, e altre tipologie aggregative del, del genere, quindi la L'alaka che abbiamo visto oggi riguardava i non essere in ansia e ragionare come facevano i rabbini dell'epoca. Se Dio mantiene tutte le creature che non filano i gigli e non sgobbano e non lavorano come, come i corvi, a maggior ragione penserà a voi, uomini di poca fede. Va bene, spero di avervi comunque così dato qualche idea di riflessione. Vi ringrazio e vi saluto e, come dico sempre, alla prossima. Ciao!